Un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica Maxi maglia che io ho deciso di chiamare Pantera Rosa, Sì, lo so forse il nome non è proprio usuale però mi piaceva dargli questo nome anche se il colore che ho usato io è più un fucsia è un colore molto acceso questo perché come Maxi maglia in realtà la voglio utilizzare anche come copri costume, perché come potete vedere ha la lunghezza giusta per essere usato anche come copri costume. ma andiamo per ordine e parliamo un po' dei filati che ho utilizzato sono tornata a utilizzare un filato che ho già utilizzato in passato, della Mistrico Filati che si chiama Miss Baby Soft morbidissimo, 100% cotone e a cui ho unito questo filato nuovissimo della Mondial che si chiama Fiorito e ha la particolarità come potete vedere di avere questo sbrilluccichio, questa ehm, lavorazione, questo particolare la me attorno al cotone, è un 70% cotone microfibra, viscosa, poliestere quindi ha di tutto e di più, io ho deciso di lavorare insieme, però insieme diciamo comunque vedete, ecco qui, qui si la parte con lo sbrilluccichio e qui la parte normale questi due colori che sono due colori di fucsia quindi vedete il numero 475 e il numero 12 ma voglio farvi vedere anche altre eh, colorazioni che potete unire insieme sempre di questi due filati che trovo fantastici questo se la volete una maglia da indossare soprattutto la sera io opterei per questo con il nero perché è fantastico ma anche questa combinazione di colore non mi dispiace che abbiamo il blu con questo azzurrino al blu se volete qualcosa che stacchi che vi ricordi comunque il mare potrete anche mettere a posto del, di questo azzurrino azzurro polvere, come lo vogliamo chiamare un bel bianco un'altra combinazione di colore che invece la trovo perfetta per la spiaggia è questo e vi faccio vedere, abbiamo due tipi di combinazione il fiorito con questo questo beige chiaro ho sempre il fiorito con questo beige più scuro questo diciamo che è più abbinabile ai vari costumi che indossiamo se abbiamo dei costumi uh, verdi, neri, rosa vedete ci sta bene comunque con il rosa quindi diciamo che questo è il colore più uh, utilizzabile altrimenti potete fare sempre con il nero per quanto riguarda invece la... Um, il quantitativo. Allora, per quanto riguarda il fiorito ho utilizzato un solo gomitolo da 50 grammi, mentre per quanto riguarda il Miss Baby Soft ho utilizzato 200 grammi, quindi quattro gomitoli. Quindi in totale io ho utilizzato 250 grammi di filato per poter lavorare questa Maximaia che è una taglia S e ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Ora, per una taglia M potete utilizzare anche voi solo un gomitolo del uh, fiorito, se volete fare come me soltanto due strisce, una in basso, una qui in vita e una striscia di maglie basse intorno allo, allo scolo e agli scarfi, se volete utilizzarne un po' di più e a questo punto vi consiglio due gomitoli del fiorito e ehm, naturalmente per quanto riguarda il Miss Baby Soft 250 grammi, quindi un gomitolo in più rispetto a me, mentre se siete una taglia L vi consiglio subito due gomitoli del fiorito e invece tirpo eh, 300 grammi della Miss Baby Soft, questo naturalmente se la volete morbida come la mia lunga come la mia, poi se volete fare anche un po' le maniche aumentate un tantino, quindi diciamo comunque di andare a prendere un gomitolo in più del miss baby soft per quanto riguarda la lavorazione è veramente semplicissima mi avvicino per farvelo vedere sono 5 giri che vanno sempre ripetuti quindi veramente semplice questo punto ricorda tantissimo quello che abbiamo usato per realizzare sia il, um, il vestito rimini che realizzato veramente diversi anni fa sia il copris um, la giacchetta realizzata la settimana scorsa però come potete vedere c'è sempre quella differenza che da vicino si nota, da lontano no quindi volendo potreste mettere anche la giacchetta sopra la maxi maglia se fate un colore abbinabile quindi sono 5 giri che avevo detto vanno sempre ripetuti e come vi ho detto io alla fine del fiorito ne ho utilizzato veramente poco perché ho voluto dare solo quel piccolo tocco di luce ogni tanto quindi qui in basso, quindi ho iniziato col fiorito in vita e poi ho rifinito lo scollo e gli scalfi appunto con un piccolo giro di maglie basse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 Detto ciò, ci vediamo al prossimo video tutorial! Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di lavorare usando due filati. Naturalmente li leverò separatamente. Qui vedete, io sto già lavorando la mia maglia e sono il filato fiorito della Mondial e Miss Baby Soft della Mistrico Filati. Io li adoro e ho usato questi due filati insieme, che sono il codice numero 475 e il codice numero 12, ossia il fucsia. Però, qui, come potete vedere, ci sono altri tipi di abbinamento che potete fare con questi due filati blu su blu, anche se questo è più uno zucchero però mi piace molto lo stacco che fa tono su tono quindi nero con nero o altrimenti abbiamo anche questa versione tono su tono diciamo anche se questo è leggermente più scuro altrimenti se non vi piace scuro ma volete eh, più chiaro potete usare questo della mistrico allora quindi io lavorerò con uncinetto del numero 4 vi dico già che per montare le mie catenelle io mi sono basata sulla mia circonferenza dei fianchi che è quello che ho più largo e ho montato 135 catenelle la lavorazione che andremo a fare eh, si ottiene su multiplo di 3, quindi mi raccomando per una taglia M, misurate sempre o il seno o e fianche, secondo di cosa avete più grande, sia che sia taglia ml o xl, e andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza e farà anche un po' più larga, perché questa maglia non sarà strettissima, ma diciamo morbida. E io, per questo, lavorando con un certo numero 4, ho montato 135 catenelle eh, e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 3. Quindi per una taglia M diciamo che dovete aumentare di almeno 5 motivi, eh, per una taglia L andate ad aumentare almeno di 8. Se non anche 9 motivi perché comunque sono soltanto 3 catenelle, detto ciò, allora come potete vedere dalla lavorazione, i giri che andremo a fare sono 5 e io qui ho iniziato appunto con il filato fiorito e i primi due giri, mentre eh, scusate, i primi tre giri, mentre i restanti due giri sono andata a farli con il Miss Baby Soft e poi ho continuato sempre col Miss Baby Soft perché il fiorito mi serve solo per dare quel luccichio ogni tanto quindi ogni 8 giri di ogni 8 motivi utilizzerò di nuovo il fiorito quindi io ho fatto un piccolo campioncino dove appunto vi mostrerò come andare a realizzare i nostri tre giri primo giro andiamo a realizzare le nostre tre catenelle che sono sta prima maglia alta vado nella catenella successiva realizzo un'altra maglia alta per un totale quindi di due maglie alte catenella di separazione salto una e ricomincio da capo e di nuovo quindi andiamo a fare 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione salto una catenelle di nuovo due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione si ricomincia da capo dobbiamo andare a fare questo quindi per nostro per tutto il nostro primo giro 2 maglie alte catenella di separazione si ricomincia Sto per terminare il mio primo giro dove fare la catenella per chiudere la lavorazione e invece vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa questo permetterà di evitare di fare troppi giri con le maglie bassissime per ricominciare la lavorazione quindi entro all'interno dell'archetto della di una del, del, del dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro quindi davvero molto molto semplice quindi sto per terminare anche il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella, nella maglia bassa iniziale vado a fare una maglia bassissima. Questa volta delle catenelle, di me delle, mezze eh, delle maglie sc bassissime, scusate, per arrivare al centro del mio um, archetto le vado a fare e poi possiamo partire col terzo giro. Andiamo a fare sempre una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta catenella di separazione archetto successivo di nuovo andiamo a fare le nostre due maglie alte ora per chi non si trova a fare così non le piace vuole una cosa più eh, schematica invece di andare a fare semplicemente le due maglie alte nell'archetto le va a fare nella seconda catenella del gruppo di tre io preferisco dargli un po più di movimento, ecco qua già si vede meglio e quindi come potete vedere non sono andata nella, nella seconda delle mie tre catenelle, ma entro direttamente nell'archetto e vado a fare appunto le mie due maglie alte. Una, due. Arche catenella di separazione, archetto successivo, e di nuovo due maglie alte. Una e due. E devo andare a fare questo, quindi come vi dicevo, per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima ora io come vi ho detto qui nella maglia sono andata a cambiare colore quindi inizierò a lavorare sempre con il miss baby soft e poi farò questi tre giri di nuovo un po più in alto nel mio uh, qui campione invece vi faccio vedere normalmente cosa <coughs> gli altri giri gli altri due giri senza andare a cambiare filato anche perché gli altri due giri sono semplicissimi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta nell'archetto di una catenella e si continua così quindi per tutto il quarto giro maglia alta sopra ogni maglia alta maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia maglia alta sopra la maglia alta maglia alta sopra la maglia alta maglia alta nell'archetto di una catenella continuiamo quindi così per tutto il nostro quarto giro sto terminando anche il quarto giro fatto l'ultima maglia alta come sempre vado nella terza catenelle vado a fare una maglia bassissima quinto e ultimo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta o una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi veramente anche un quinto giro semplicissimo una maglia alta sopra ogni maglia alta Una volta terminato il quinto giro si ricomincerà appunto dal primo e vi farò vedere un attimo come si rifà, giusto perché abbiamo una base diversa, però è veramente semplicissimo. Vi ricordo che io questi cinque giri li devo fare fino ad arrivare ad altezza degli scalfi. Naturalmente, vi dirò quante volte l'ho ripetute, quante volte sono andata a cambiare il filato, ma penso una volta sola mi piacerebbe che sia, diciamo, sotto al seno, un poco più sopra dell'altezza vita, eh, quindi devo ancora. Ben capire dopo quanti motivi posso andare a fare di nuovo i miei tre giri con il fiorito. Comunque, io adesso continuo la lavorazione. Terminato questo giro, vi farò rivedere come fa il primo. Sto quindi terminando il mio quinto e ultimo giro. Entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Per ricominciare il primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione si salta una maglia alta e si ricomincia da capo quindi in realtà anche rifare il primo giro è veramente molto semplice perché si vanno sempre a fare due maglie alte catenella si salta una maglia alta di base e si ricomincia da capo quindi naturalmente io vi dirò quindi quante volte ho ripetuto il motivo e come poi procedere proced proseguire scusate con la nostra lavorazione allora, io ho ripetuto i miei giri per 9 volte, quindi dal basso fin da arrivare agli scalfi, ho ripetuto il mio giro per 9 volte, i miei giri per 9 volte, però... Quando ho iniziato a fare il 1 2 3 4 5 6 il settimo motivo Ho cambiato di nuovo il colore tornando a lavorare con il colore sfumato fiorito per poi quindi fermarmi quindi diciamo sotto al seno quindi sotto al seno ho rifatto i primi tre giri con il filato fiorito che sono il mio settimo motivo e poi ho continuato per gli ultimi due motivi quindi per un totale di nove motivi a questo punto sono andata a il marcatore per il marcatore ho contato le mie maglie alte e ho fatto in questa maniera ne ho messe 65 avanti 62 dietro e una libera dove ho messo il marcatore sia avanti che dietro quindi mi raccomando per chi ha molte maglie alte in più tenga presente che deve mettere, fare in modo che appunto divida a metà però una deve andare per ogni lato e quella in avanti mettere qualche maglia in più. Io ho deciso appunto di mettere un motivo in più sul davanti, in questo caso quindi tre maglie alte sul davanti in più e adesso vado a lavorare sempre i miei soliti giri però in giri di andata e ritorno quindi non più in giri di tutto tondo. quindi vedremo che i giri questi qua Il soprattutto non questi quanto più che altro cambierà il nostro secondo e il nostro terzo giro però vi faccio vedere io quindi devo iniziare a lavorare con il primo giro e vado a lavorare come ho sempre fatto quindi vado a fare sempre 3 catenelle che sono sta maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva catenella salto una maglia alta e ricomincio da capo quindi vado di nuovo a realizzare sempre i miei gruppi di due maglie alte separate da una catenella quindi continuo a lavorare così per tutto il primo giro vi farò vedere appunto come terminare e come iniziare poi il nostro secondo giro sono arrivata dove ho il mio marcatore quindi ho fatto le ultime due maglie alte mi giro con la lavorazione devo andare a fare il mio secondo giro però andiamo a fare in questa maniera 3 catenelle che sono stata prima maglia eh, scusatemi una catenella che la eh, e andiamo a fare ci alziamo con una catenella rientriamo dentro oppure fate con me andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta a fare la maglia bassa e andiamo a fare 2 catenelle non 3 e andiamo nell'archetto succede di una catenella e facciamo la maglia bassa a questo punto lavoriamo normalmente quindi 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi continuiamo così per tutto il nostro secondo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il terzo giro. Quindi andiamo a fare normalmente 3 catenelle maglia bassa. Sto per terminare il giro, quindi vado a fare, vedete sono fatto l'ultima maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta andiamo nell'archetto di 2 catenelle facciamo una maglia alta catenella di separazione e poi lavoriamo normalmente come avevo sempre lavorato quindi in ogni archetto andiamo a fare due maglie alte 1 e 2 catenella di separazione archetto successivo di nuovo 2 maglie alte e continuiamo così per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e poi dovremo fare soltanto gli altri due giri, che sono semplici giri di maglie alte. Quindi, come avete visto, alla fine quello che sono cambiati sono soltanto il secondo e il terzo giro. Gli altri giri sono normalissimi. Quindi, adesso continuo a lavorare questo giro e, come vi ho detto, vi farò vedere come terminarlo allora sto per terminare il terzo giro faccio la catenella di separazione dopo le due maglie alte vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta vado dove ho la maglia bassa e realizzo un'altra maglia alta ho terminato così anche il terzo giro quindi si rigira con la lavorazione e si va a fare semplicemente le nostre 3 catenelle una maglia alta dove abbiamo la maglia alta una maglia alta abbiamo l'archetto di una catenella e poi giuro successivo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi per il resto come vi ho detto non cambia nulla io naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare all'altezza delle spalle eh, non farò alcun tipo di bordino cioè di, di scollo vado a lavorare dritta normale perché poi quando andrò a cucire comunque vedrete che la lavorazione scenderà proprio perché appunto stiamo facendo la maglia molto molto larga allora ho terminato anche la parte di sopra, alla fine sono andata a ripetere il mio motivo per due volte, la terza volta mi sono fermata al quarto giro, quindi non ho fatto eh, tutti e cinque giri ma solo quattro, e poi sono andata a cucire per circa sette centimetri da entrambi i lati. Lasciando lo scolo, come vedete, un po' qui largo proprio perché avanti ho più, um, più tondo proprio perché avanti ho un motivo in più. Adesso, l'unica cosa che farò sarà sempre con il filato. Il, il fiorito quello di rifinire solamente non, non so se lo faccio al collo ma sicuramente con un semplice giro di maglie basse lo scalfo sia di qua che di qua poi deciderò se farà anche il collo facendo un giro di maglie basse devo decidere ma penso di sì perché così uh, finisco sia il gomito del fiorito e ho il, um, il filo fiorito sia giù che ai lati che eh, qui che allo scalfo scusate, che allo scollo però uh, farò, farò prima un giro mi raccomando quando quando andrete a fare il giro di maglie basse, um, fatelo con un uncinetto o di uh, mezza misura eh, più grande o altri, uh, se vedete che si, la lavorazione stringe, non fatela stringere troppo, quindi io vi consiglio, se vedete che si sta stringendo la lavorazione, non fate più maglie alte, ma fate il giro di maglie basse con un uncinetto di mezza misura più grande. Noi abbiamo usato il 4, magari potete usare il 4 e mezzo.